Hai mai visto la donna più bella del mondo? Sì, ed è una donna birmana. Ah, okay. Con un bambino è stata una folgorazione, secondo me era veramente la donna più bella che avesse visto. Ed era bellissima in quell'immagine con il suo bimbo sulle spalle. L'ha conosciuta? Sì, gli ho scattato due foto. Non parlava nessuna lingua comune, però è sicuramente l'immagine che fosse della donna più bella hai mai trovato la fame più tremenda? Sì, il secondo giorno del corso di meditazione perché mangi alle 11 del mattino e non mangi fino al giorno dopo alle 5. Freddo quello che ti entra nelle ossa? Qua a piacenza. Fare merda! Ti entra nelle ossa qua? Sì, è vero. No, eh, prendo, il freddo secco, sì, cioè prendo peso, Patagonia la notte a Torre del Paio in tenda meno 8, porca puttana che freddo. No? Anche nel deserto del Sahara, in Mauritania, molto, credo. No? Nel deserto del Sahara perché c'è un'escursione tecnica eh, molto Eh sì, poi comunque non ero equipaggiato bene, ma in Patagonia invece ho dovuto anche aprire la popperta di emergenza. Oh. No. E il caldo che ti spianca? Eh, in India. In India c'era molto caldo, soprattutto a Calcuta. Cioè Ciò, sono stati posti in cui chiaramente quando andavi in guest house o nell'ostello, cioè avevi quantomeno un ventilatore, cazzo che devi. Che mestiere hai fatto, quindi? durante il viaggio? a parte mai detto ho fatto videomaker, ho fatto il cuoco, ho fatto il marinaio, ho fatto il recepcionista. Il recepcionista dove? Ho, eh, in un ostello a Cusco, a Buenos Aires e a Sao Paulo, Brasile. Ho fatto l'agricoltore in Argentina, ho fatto pensare. Ho tagliato cime di marihuana in Tasmania. Ah oh, davvero? Cambio d'alloggio, ho mm. fatto il barista, no direi che ci siamo, direi che sono plessero. Okay. Dove hai festeggiato i tuoi no, compleanni? Il primo compleanno sul Monte Everest, cioè o meglio l'Everest Base Camp, il secondo compleanno in un bosco dell'Alabama sì. e il terzo compleanno alle cascate di Kwasu e immagino che la natura ti desse il regalo più grande Beh, nella Alabama avevo ancora bottiglia di vino italiano che mi aveva parlato mia madre a posto Beh dai, non, non è male Alla fine, l'orizzonte di che colore è? È un alba o è un tramonto? No. Uno è l'uno dell'altro, non c'è quello, è una linea, è, è la conquista, è la felicità, è la metafora per me stessa della vita, è il fatto di comunque guadagnarsi ogni giorno, di guadagnarsi ogni ora, di, di non rimanere fermi, sono sempre in costante cambiamento. Il colore non ha colore, ha cioè, tutti i colori. Cioè, è un il arcobaleno. L'arcobaleno ha una, un capo e una coda, in più l'arcobaleno nasce solo, dopo una tempesta e scappa. Quindi è molto riduttivo definire un arcobaleno nonostante abbia tutti i colori. Eh, L'arcobaleno è uno di quei, quelle manifestazioni naturali che si sconvolgono, però è una cosa estemporanea, l'orizzonte è volendo dappertutto, il problema è che qua guarda, non c'è perché c'è il cemento. È quello che più mi manca nella natura, vedere l'orizzonte. Però no, a livello di colori. Non... Cioè gli tutti, è... okay. l'orizzonte è... è qualcosa di... che, che, che va oltre, che trascende grazie no, no guarda alla grande perché sono state conto mi domande diverse dal solito e accattivanti sicuramente quindi alla grande proprio almeno non ho dovuto rimettere il disco che metto sempre Cose che ti renderanno conto di certe risposte che ti danno perché nel libro comunque ci sono cose che nel blog non ho mai parlato